Parliamo di flashcards e carte delle nomenclature. Quali sono le differenze, quali sono gli scopi e come si possono utilizzare. A dire il vero, flashcards spesso viene utilizzato soltanto per le carte di apprendimento sulla lingua inglese. Anche in questo caso potremmo fare delle distinzioni. Ad esempio, eh, il termine flashcards indica... Una carta che ci comunica nell'immediato un significato. Ci aiuta quindi a costruire un vocabolario in una lingua straniera. Posso realizzarla anche semplicemente con un cartoncino come questo e scrivermi sul retro la definizione. Eh, cosa succede però se io ho a che fare con dei bambini piccoli? o voglio utilizzare le flashcards per comunicare loro il significato di parole nuove che incontriamo ad esempio in una canzone o in un libro. Non potrò utilizzare la definizione scritta, ma dovrò utilizzare un'immagine. In questo caso, happy, posso mettere semplicemente una faccina che sorride. Questa è la versione più semplice delle carte per apprendimento. Le flashcards, di cui sentiamo più spesso parlare, sono carte che sono composte da immagine e da vocabolo sulla stessa carta. In realtà dovremmo fare ancora una distinzione e parlare di picture card, la parte che comprende soltanto l'immagine, e word card, la parte che comprende il termine. Se io sto eh, collaborando con un bambino piccolo, anche in questo caso cercherò di coprire la parola in modo che non lo distragga e di indicare semplicemente l'illustrazione per fargli capire il significato. Questo mi serve per non ricorrere alla traduzione e per utilizzare sempre e soltanto la lingua inglese all'interno di un'attività specifica. Sappiamo però che questo tipo di materiale viene utilizzato anche per l'italiano. È stata Maria Montessori a parlarci per la prima volta delle carte delle nomenclature. Come erano composte? Erano composte anche loro da immagine e da definizione. Erano composte però non solo da un tipo di cartoncino, ma da tre parti. La parte dell'immagine, l'etichetta e la parte di controllo. Questa la posso utilizzare nel momento in cui insegno al bambino che questo animale si chiama Martin Pescatore. Nel momento in cui passo all'attività pratica, questa la uso in un secondo momento, propongo l'immagine e gli dico scegli all'interno di una serie di cartoncini con la sola definizione qual è l'etichetta giusta da mettere sotto a questa immagine. Lui metterà questa per sapere da solo se ha scelto correttamente l'abbinamento, avrà di nuovo a disposizione queste carte e potrà verificare se ha fatto bene o ha fatto male. Queste sono alcune delle carte che possiamo trovare in vendita. Queste in particolare fanno parte di un cofanetto realizzato dall'Ippocampo. Allo stesso modo ne sono state realizzate sempre sull'argomento degli animali da Clementoni. Anche qui vediamo che ci sono delle illustrazioni. C'è l'uso del corsivo che è tipico delle carte montessoriane. Mentre nella versione dell'ippocampo avevamo anche l'articolo, qui è stato eliminato. Abbiamo però sempre le figure, quindi le carte con le immagini e le etichette che i bambini devono riuscire a leggere e ad abbinare. È un'attività che posso proporre nel momento in cui il bambino sa leggere, sta imparando a leggere. Maria Montessori ha voluto che le sue carte riportassero sempre le diciture in corsivo perché secondo lei era importante proporre questo tipo di fonte, quindi di carattere, all'interno anche di uso comune, di materiali per l'apprendimento, in modo tale che per il bambino diventasse più naturale usarlo spontaneamente nei suoi testi di scrittura. Come vedete due casi, e pure due casi, che riguardano lo stesso argomento, siamo sempre nell'ambito degli animali. Se io voglio utilizzare questo tipo di materiale per un progetto più ampio devo quasi necessariamente crearmelo. Su Scuola in Soffitta ho creato diversi PDF che si possono scaricare sono gratuiti in cui trovate le carte da ritagliare. Si possono utilizzare in vario Modo, ad esempio iniziamo da come si compongono, anche qui abbiamo delle immagini. Io ho fatto attenzione a utilizzare delle fotografie, quindi immagini molto realistiche, come diceva Maria Montessori. Ho scelto di inserire l'articolo e ho utilizzato un carattere corsivo. Queste si ritagliano, si incollano e si preparano le testre. Vediamone alcune, ad esempio queste sono incollate su del cartoncino di recupero. E io le posso usare anche semplicemente così se devo spiegare ai bambini delle cose, oppure l'esempio però ve lo faccio con quella dell'inglese, separo eh, nome da immagine per proporre l'esercizio di abbinamento. Come faccio a questo punto a controllare se l'abbinamento è corretto o produco una seconda carta integra, quindi composta da tutte e due le parti mi tengo un foglio come questo a portata di mano per il momento di autocorrezione oppure lo tengo anche semplicemente a video per risparmiare la stampa. Come vi dicevo io li ho incollati e secondo me è la parte migliore, della, cioè, scusate, è la soluzione migliore per realizzare delle carte in proprio. In alternativa potete farle plastificare, però è piuttosto costoso, a meno che abbiate voi la macchina a casa. In cartoleria io ho pagato 1,50 euro per plastificare un foglio A4. Dovendo non realizzare tanti può diventare un investimento è utile se gestite una scuola, un gruppo di apprendimento, una ludoteca, volete fare un progetto più lungo oppure dovete cercare delle soluzioni alternative. Queste ad esempio io le ho ricoperte con del semplice nastro adesivo, lo scotch, quello alto, L'ho passato sopra e sotto e poi l'ho ritagliato a filo, anche sulle sue eh, targhette. Diventa semplice pulirlo. A me non piace molto perché le trovo troppo flessibili e in più mi lascia la trasparenza, cosa che non mi permette di fare una delle attività che poi vedremo, che è quella del memory, dell'abbinamento, perché vedo troppo cosa c'è sotto. Rimane però una soluzione adeguata se dovete proporle a vari bambini, e volete evitare che rimangano delle impronte o che necessità di sanificarle. Un'alternativa è di utilizzare semplicemente la stampa ritagliata. In questo modo come faccio? Piego e propongo l'immagine. La propongo io al bambino oppure il bambino a se stesso per verificare se ha memorizzato il termine corrispondente. Dimentichiamo la traduzione. Come si chiama questo frutto? me lo ricordo, provo a dirlo nella mia mente e poi verifico. In questo caso è un esempio molto semplice, proviamo con questo, riprovo, verifico. Posso usarle anche al contrario, ad esempio io me le preparo tutte dalla parte del nome e verifico se ricordo a cosa corrisponde le posso anche rilegare in questo modo ed è l'esempio che volevo proporvi perché io ne ho già preparati vari blocchetti e sono i miei libri delle parole, alcuni sono ancora in elaborazione ma nella maggior parte sono già pronti e sono divisi per argomento, questo ad esempio è dedicato alla parte del corpo e l'ho fatto ritagliando delle immagini da delle riviste Altri, ad esempio quelli relativi agli alimenti, ho utilizzato i volantini della pubblicità, quelli dei supermercati da cui ho ritagliato i prodotti e scritto dietro a ogni foglio che cosa rappresenta. Come si usa questo? Ogni bambino può scegliere il libretto che vuole, qui ci sono delle altre carte, e, ed esercitarsi anche da solo. Quindi io lo prendo, come facevamo l'esempio qui, sfoglio, mi ricordo come si dice bocca, sorriso, denti, vediamo qual è la parte corrispondente a sorriso, questo è l'orecchio, mi ricordo come si dice lo controllo oppure lo propongo al contrario, quindi dovrò semplicemente sfogliarlo andando indietro, mi ricordo come si dice che cosa significa questa parola, lo dico nella mia mente e poi lo verifico con l'immagine, in questo modo diventa un materiale che insegna è il materiale montessoriano applicato alla lingua inglese. Facciamo un passo indietro. Abbiamo detto che servono per imparare dei nuovi vocaboli e quindi eh, a buon punto, cioè a, a ben a buon proposito me le realizzo da sola perché voglio creare un set composto da tante parole soprattutto se mi rivolgo a bambini che stanno crescendo quindi avranno imparato che questo è il limone però può essere interessante per loro scoprire come si chiamano i diversi fiori coltivati i fiori spontanei, le piante riconoscendole dalla foglia oppure eh, le razze canine giusto per fare degli esempi Posso anche utilizzare questo tipo di materiale all'interno di un progetto più elaborato. Se io ad esempio ehm, ho vinto le carte dedicate all'alimentazione inserisco quelle che mi spiegano quali sono i vari tipi di legumi, mi aiutano a riconoscere i cereali, posso utilizzarle sia per arricchire il vocabolario sia per fare educazione alimentare. Facendole da sola ottengo dei formati uguali per l'italiano e per l'inglese, quindi le posso anche mischiare. E soprattutto diventa più semplice anche conservarli in una scatola tutte della stessa altezza. Un'altra attività che posso proporre ai bambini, sempre utilizzando questo materiale, è quello o solo con l'immagine o anche queste, soprattutto se sto lavorando con bambini piccoli e si fanno poco distrarre dalla parola, posso iniziare a classificare. Quindi se io glieli propongo tutti insieme, eh, in questo caso sono tutti dei frutti, ma se stampo e preparo anche quelli dedicate alle verdure, posso ad esempio iniziare a dire «Bene, mi dividi frutta da verdura? Adesso me li dividi per stagione, cosa mangio d'estate?» Ad esempio i mirtilli, dove nascono? Eh, quando trovo le albicocche al supermercato o al mercato? Eh, Un'altra attività che posso fare... Facciamo l'esempio con queste, anche se dicevo prima sono leggermente trasparenti, quindi si vede poco bene, è quello di proporre un memory, quindi abbiamo soltanto due coppie, però d'accordo, le facciamo lo stesso, un memory in questo modo, io so che devo cercare un'immagine e una parola corrispondente, quindi leggerò fin tanto che non troverò l'abbinamento corretto. Se io so cosa significa questa parola riesco a capire se questo è giusto. Poi ci potrà essere un adulto, una persona preparata, che mi dice se l'abbinamento è corretto, oppure, come dicevamo prima, utilizzerò i miei fogli già pronti per verificare se l'abbinamento è stato quello corretto oppure no. Possiamo anche utilizzare queste carte per ehm, imparare meglio la lingua, che sia la lingua inglese o la lingua italiana. Nel momento in cui il bambino impara a leggere e scrivere, se io ne ho preparate tante, posso dire, bene, cosa hanno in comune? Ad esempio, questa parola e questa parola. Lampone, limone. Iniziano tutte e due per L E in questo modo preparo l'orecchio a riconoscere il suono. Posso anche ehm, preparare diverse serie di carte che mi aiutino a capire e riconoscere il suono doppio della, della, scusate, della consonante raddoppiata. E ovviamente più ne preparo, più possibilità ho anche in base all'età del mio bambino. Semplicemente possiamo giocare con queste carte, ad esempio dedicandoci ai colori. Quali sono arancioni? I frutti? Ok, facciamo una classificazione. Questi sono arancioni questi non sono arancioni. Utilizziamo anche questi, dividiamo frutta e verdura, anche se abbiamo solo frutta, per colore. Allora, questi sono gialli e quindi imparo che questi sono i frutti gialli. Questo è rosso. Più avanti posso chiedermi cosa hanno in comune questi che sono dello stesso colore. E qui torniamo al discorso di fare educazione alimentare. Questi materiali sono disponibili su scuola in soffitta, trovate dei pdf, ogni pdf è composto da più schede, vi viene detto in anticipo quante sono all'interno, sono gratuiti. Uh, ogni pagina riporta sei coppie, quindi fate anche voi il conto di quanto vi viene anche a costare se le portate in copisteria. Eh, ci sono anche dei servizi online che potete utilizzare per avere un abbattimento dei costi mandate i file completi se non volete fare già subito un set molto grande e vi arrivano a casa già pronti poi voi decidete se incollarli su cartoncino, portarli a plastificare, ripassarli col nastro o semplicemente utilizzarli piegandoli sono materiali gratuiti, li trovate in tre versioni uno è la versione più montessoriana, quindi con eh, la scrittura in corsivo e l'articolo. La seconda è la versione inglese, quindi in questo modo, con lo stampato maiuscolo, oppure sempre con lo stampato, la terza versione in italiano semplicemente, per chi invece vuole fare un passaggio intermedio tra l'apprendimento dell'alfabeto dei suoni e il riconoscimento del corsivo, quindi si possono usare anche in quel modo. Ovviamente se poi decidete di ehm, realizzarle in questo modo potete anche stampare soltanto le etichette. Spero vi possa essere utile trovate poi i link di tutti i materiali.